Eccoci di nuovo in cucina perché come avete visto nello scorso video ho impastato con la planetaria. Se volete andare a vedere il video andate a cliccare qui sopra, io vi lascio il link in descrizione e qui sopra. Adesso però siamo arrivati dopo le tre ore in frigorifero, l'ho tirato fuori e adesso andiamo a vedere come cucinarlo dentro la friggitrice ad aria. Eh, ovviamente è tutto un test perché... Eh, io non ho mai sentito che la friggitrice ad aria possa cuocere la pizza però vogliamo provare questo test, vogliamo farlo no? infatti se andiamo ad aprire noteremo subito la grandezza di questa friggitrice ad aria perché questa qui è un 7,5 litri quindi è molto molto capiente è vero che la pizza è più piccola cioè il piatto di una pizza non ci sta qui dentro quindi noi la faremo un po' più più piccola però con un bel bordo quindi davvero una bella pizza con eh, il bordo non so che se a tutti piace però proveremo a farla devo dire che questo è un acquisto fantastico vi lascio sempre il link in descrizione per andare a comprare e mi suona il telefono eccola qua io l'ho tirata fuori dal frigo dopo tre ore di pasto oh. e eh. notiamo subito che si è ingrandita quindi lievitato allora prendiamo una ciotola mettiamo un po di farina io ho messo un po di farina così metto la pizza subito prendiamo la nostra pizza andiamola a metterla dentro facciamoci un giro porchiamola di farina mettiamola sul nostro banco e andiamo a fare a spostare tutti i gas verso l'esterno andiamo a fare una cosa del genere allarghiamola un pochettino e facciamo una cosa così andrò a fare una cosa semplice tanto per, per fare questa prova poi vado a prendere un po' di mozzarella viene a schiaffo sopra che questa è mozzarella di bufala ci metto un po' di questo così andiamo ad aprire il nostro però la nostra friggitrice allora volendo noi possiamo fare un preriscaldamento quindi andiamo a fare preriscaldamento e diamo il via lui farà più o meno 3 minuti di preriscaldamento però noi dobbiamo andare al massimo quindi 200 gradi è il massimo che può andare ci mettere un po' di olio per dargli un po' di colore è strano mettere la pizza in forno adesso che abbiamo fatto per il riscaldamento andiamo a inserirla dentro non bruciamoci vediamo come è venuta sicuramente dovrò rimetterla poi dentro senza, il, senza la griglia perché così almeno si cuoce sotto andiamo a mettere 200 gradi, mettiamo 10 minuti, e via. Ok, finito, andiamolo a vedere in diretta cosa è uscito. Mamma mia ragazzi, cosa è uscito? Cioè, non ci posso credere. Aspettate un attimo, vediamo, mi poggio un attimo lì, vediamo un po' come qua. Allora, si è attaccata un po' è croccantissima, croccantissima. Allora, aspettate, che sono emozionato. Allora, è rimasta un po' un po' dura però Allora, soffice, soffice non è quello perché è croccante. Ok, vediamo sotto. E infatti come pensavo sotto non si è fatta, quindi io vado a togliere questo e eh. lascio ancora un paio di minuti, vediamo cosa succede A 200 Se sono emozionato, ma vi rendete conto che ho fatto la pizza dentro la friggitrice d'aria? Cioè è una roba mostruosa Va bene Andata, guardate qui che roba. vado a prendere il dito, la metto qua. Questa la teniamo così, facciamo la prova ragazzi. Andiamo a tagliare, ok. Guardate che non è. però molto croccante. Vedete qua, perciò prenderò un pezzetto così e la proverò! Butcia, buccia! Allora consistenza secondo me può ancora migliorare nel cuocere quindi o dobbiamo diminuire un po i gradi o non lo so voi cosa ne pensate fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate se possiamo fare delle migliorie così perché comunque croccantezza c'è come vedete qua beh, sembra un gusto buono allora io me la sbafo e voi intanto seguite il video e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate accendete la campanella e mi raccomando iscrivetevi quindi ci vediamo al prossimo video rimanete sintonizzati ciao